Robin, qualche consiglio pratico pratico che potete mettere in mente da subito sui social media! Eh? <tell> Numero 1, usa l'io e il tu. Non parlare sempre al plurale come se fossi in una stazione radio-televisiva con ecco voi finalmente il nostro nuovo prodotto. Perché tutto al plurale? Ma quanti siete a scrivere? Quante mani ci mettete? Ma sei una persona sola? Dall'altra parte dello schermo c'è una persona sola? Sono venuti col Pullman. C'è una persona sola? E allora, io, tu. Numero 2 parla come se stessi parlando con un amico con una persona che conosci per questo io tu ma soprattutto parlagli in maniera naturale in maniera semplice in maniera terra terra sai qual è il test che puoi fare dopo che hai scritto la tua introduzione al messaggio che devi postare su facebook o dove vuoi rileggilo ad alta voce e immagina di avere un tuo amico seduto davanti a te al bar e prova a simulare che tu gli stai dicendo questa frase ad alta voce che faccia fa? Strabussa gli occhi e dice Oddio ti senti bene? Oppure reagisce rispondendo immediatamente. Numero 3 Punti esclamativi Lo sai dove te li devi mettere, no? Dai, non mi far dire queste cose Su I punti esclamativi C'è una regola semplice, facile da ricordare Assolutamente impossibile sbagliare Come dire? Quando metti punti esclamativi Vuol dire che non hai un cazzo da dire Ma perdonami Ma proprio lo dovevo dire così limpido, semplice Quindi Hai una frase importante? Mettici del sentimento Vuoi far sentire la tua gioia? Esprimila ma non con i punti esclamativi Perché poiché strillano tutti Non strilla nessuno E quindi il miglior modo per strillare È non strillare Dillo piano Con un bel punto alla fine Ma mettici un po' di cuore dentro Numero 4 Vai dritto all'uovo Cioè vai dritto al sodo in che senso? Che nell'introduzione ai tuoi post non mi devi fare dei panegirici, girare intorno alle cose, introduzioni e sì perché noi, e guarda che alcune sostanze alimentari hanno anche delle proprietà aoooooooh! Ma non ce l'abbiamo il tempo, la voglia, la pazienza di leggere tutta sta roba. O vai dritto al dunque, oppure non la leggiamo. È come se tu vieni da me e mi fai... Senti, ma vedo che hai un aspetto un po' pallido. Vedo che ogni tanto sbadigli. E eh, so che è da ieri che non mangi. Ma lo sai che ho dentro questo sacchetto qua, che è una cosa triangolare che si mangia. Tutto sto giro per dirmi c'è un tramezzino Dimmi subito che c'è dentro al tramezzino Tonno, pomodoro e maionese oh! Allora l'intro non lo devi iniziare Se c'ho fame che mi vedi pallido eccetera Devi andare dritto al sodo C'ho un tramezzino, tonno e pomodoro Hai fame? Lo vuoi? Ti Tiè Vai dritto al sodo questi sono i miei consigli per poter cambiare qualcosa da subito, da oggi e migliorare la tua strategia sui social media. Dai!